Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi allora per fare questo glitch dei soldi abbiamo bisogno dei seguenti requisiti un bunker, un centro operativo, una LG retro custom da duplicare, una LG normale e un colpo già avviato con la prima preparazione eh, fatta che ci servirà in seguito ragazzi, quindi questi sono tutti quanti i requisiti eh, rimandate un pochino indietro il video se non avete capito in maniera tale da avere tutti quanti i requisiti e poter fare il glitch quindi ora passeremo al glitch ragazzi a questo punto prendete un caddy è indifferente quale caddy, quello grande o quello piccolo non fa differenza, potete vedere a quale cazzo vi pare e vi avvicinate al centro operativo mobile che deve stare dentro il bunker e vi mettete in questa posizione ragazzi allora in questo video non ci sono tagli quindi eh, vi dico in anticipo che mh, ci saranno degli errori degli errori dovuti al glitch ma non uh, errori di mia incapacità nel senso che comunque ho voluto lasciare questi errori perché eh, voi vi rendiate conto di che cosa può succedere più o meno eh, quando si fa questo glitch allora io adesso vado a richiedere una missione di Simeon dopodiché apro il telefono mi metto su questa schermata, scendo dal caddy e premo X ragazzi Mi trovo nella missione, una volta nella missione eh, skippo la missione, esco dalla missione E mi dirigo verso il caddy e premo triangolo Allora, eh, in questo primo tentativo ragazzi non mi è riuscito, mi ha mandato dentro il centro operativo mobile Per andare bene eh, deve succedere diversamente, deve accadere il bug, chiamiamolo così adesso io vado a riprovare e vi faccio vedere quindi andate a riprendere il caddy questo glitch ragazzi lo potete fare tranquillamente da soli eh? non avete bisogno di, di alcun aiuto di nessuno andate a posizionare nuovamente il caddy in questa posizione dietro al centro operativo mobile la, riaprite la schermata della missione di Simeon e mentre scendete premete triangolo Dopodiché uscite dalla missione vi dirigete verso il caddy e mentre state andando premete triangolo come avete visto ragazzi adesso il glitch ha funzionato a questo punto che cosa dovete fare dovete premere il tasto PS e adesso andiamo a vedere che cosa faremo premendo il tasto PS andremo in attività prenderemo un'attività di un nostro amico che avrà comprato qualcosa ovviamente e andremo ad unirci faremo avvia GTA eh, 5 comparirà questo messaggio il eh, messaggio lo dobbiamo skippare. una volta skippato questo messaggio eh, ci comparirà la minimappa ma saremo bloccati a questo punto entra in gioco il, il colpo di destra. apriamo il telefonino e eh, entriamo nel colpo sbatterà in casa, insomma ci sbatterà dove abbiamo avviato questo colpo intanto aspettiamo il caricamento e quando saremo eh, davanti alla schermata del colpo basterà uscire, ci ritroveremo invisibili come state vedendo io sono invisibile usciamo, eh, andate in garage o andate su strada non fa differenza ragazzi perché non è importante Mi renderà per un pochino visibili però mh, dopo tornerete invisibili un altra quindi quando siete nel garage in questo garage dovrete avere l'auto che volete duplicare io in questo caso andrò a duplicare questa LG Retro Custom questa con la targa Maximilk ragazzi vi faccio vedere anche la targa in maniera tale che eh, voi possiate vedere che la targa cambia che comunque il glitch non è un fake uscite dall'appartamento pigiate il tasto SELECT come avete visto la targa è MAXIMILK pigiate il tasto SELECT andate su centro operativo mobile e fate per richiedere eh, centro operativo mobile allora, a me in questo caso non me lo fa richiedere, non so per quale ragione, comunque si, si bugga in maniera strana alcune volte. Quindi eh, vi posso consigliare eh, di provare a scendere dal veicolo e risalire, provare come sto facendo io. Comunque il glitch funziona in maniera abbastanza efficace, altrimenti non l'avrei portato sul canale e se invece non dovesse funzionare rientrate in garage e eh, riuscite insomma io adesso per esempio ho richiesto il centro operativo mobile mentre ero fuori dall'auto come avete visto e l'auto è scomparsa eh, però eh, diciamo che non è un problema l'auto è di nuovo in garage infatti adesso andrò nel garage e troveremo l'auto eh, nella posizione in cui l'abbiamo presa in pratica allora io adesso sono CEO eh, come, come comunque avete visto eh, adesso andrò a ripetere l'operazione scusate il video se è un po' lungo però comunque l'ho fatto apposta per cercare di farvi capire bene vado a ripetere l'operazione ragazzi vado un'altra volta al centro operativo mobile e eh, comunque mi fa sempre quel cazzo di bug che non mi fa richiedere il centro operativo mobile eh, cazzi e mazzi quindi io nel mio caso vado a, mh, a uscire dal ceo e adesso posso richiedere il centro operativo mobile una volta eh, richiesto il centro operativo mobile ci farà mh, questo spawn ragazzi ci spawnerà al porto una volta che saremo al porto dobbiamo eh, richiedere nuovamente il centro operativo mobile il glitch è quasi finito ragazzi quindi eh, richiediamo il centro operativo mobile se non vi porta il centro operativo mobile ragazzi potete tranquillamente scendere dal veicolo e richiedere il centro operativo mobile però a me in questo caso l'ha portato e vado nel centro operativo mobile e vado a mettere l'auto nel centro operativo mobile automaticamente vedrete il lag come avete visto nel fondo che eh, sembrava che stessi entrando nel bunker e invece siamo entrati insomma nel centro operativo mobile io adesso vi faccio vedere la targa la targa è cambiata ragazzi non è più maxi milk ma è la targa della LG che inizialmente si trovava nel centro operativo mobile e a questo punto l'ultimo passo da fare ragazzi per facilitarvi ancora di più la situazione è eh, chiamare una LG normale, cioè non modificata e rimpiazzarla con quella dentro al centro operativo mobile in maniera tale che quando faremo il cambio sessione dentro al centro operativo mobile avremo nuovamente una LG RH8 normale e adesso vado a chiamare e vado a rimpiazzare che cosa succede all'auto che è dentro il centro operativo mobile va a finire dentro il garage in cui abbiamo preso la LGRH8 il glitch è abbastanza semplice ragazzi non c'è nulla di difficile non è una cosa tosta da capire è abbastanza secondo me abbastanza pratico anche per il fatto che si può fare da soli quindi meglio di così insomma non credo che ce ne siano eh, spero che comunque riusciate a farlo se avete delle domande eh, fatemele sotto al video insomma commentate fate qualche domanda eh, spero che non abbiate molte domande da fare nel senso che comunque capiate in fretta a glitch e basta allora a sto punto regà, che dovete fare? Dovete, via, dovete cambiare sessione cambiate sessione quindi andate nel creatore fate gli stessi passi che faccio io ovviamente dovete avere il respawn nel, nel bunker perché faccio questo ragazzi perché comunque eh, è molto più semplice altrimenti sarebbe un problema riportare il centro operativo al bunker oppure impiegheremo troppo tempo a ritornare noi al bunker e poi chiamare il centro operativo facendo questa operazione ci ritroveremo direttamente al bunker senza tante tante menate e potremo ripetere il glitch tranquillamente tutte le volte che vogliamo spero che questo glitch duri un pochino anche perché eh, sono appena ritornato ho appena portato un glitch se non facciano subito ma potrebbe pure rotolare detto questo ragazzi buon glitch a tutti un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti